Nasce il Movimento Liberazione Nazionale 2 Sicilie, animatore di questa nuova iniziativa, il professore Vincenzo Gulì, A breve i nostri microfoni, seguite il servizio. Finalmente in compagnia del professore Gulì, il professore è una persona straordinaria, uno storico, non va ricordato perché ormai lo sanno veramente tutti. Professore, stamattina nasce, inauguriamo questa nuova formazione, questo movimento straordinario, il Movimento Liberazione Nazionale 2 Sicilie. Un'esigenza che nasce da? E nasce dalla presa d'atto che l'Italia da 160 anni tratta questi territori come una colonia e allora bisogna inventare una nuova strategia per uscirne, una lettera per uscirne perché noi praticamente siamo stati inglobati nell'Italia senza consenso popolare e con le leggi internazionali infrante da Ries Savoia. Quindi io non penso che noi dobbiamo uscire dall'Italia, noi non siamo mai stati italiani, bisogna soltanto prendere atto di questo. Sembra un'esagerazione ma è la verità dal punto di vista del diritto internazionale, perché i crimini contro i popoli non vengono sanati dal tempo, non c'è un usucapione dei diritti dei popoli, i diritti dei popoli una volta conculcati durano sempre, allora io mi rifaccio a questi diritti e ai nostri... Sacrosanti doveri di eh, reclamarli, di portarla avanti. Da sempre, chi vive questo universo straordinario che è quello dell'identitarismo, si parla di mettere assieme movimenti, di fare un'unione, poi chiunque ci provi alla fine. Eh, risulta un fallimento sempre qual è la sua ambizione? E io sono molto esperto di questo, ho visto quello che è stato chiesto una domanda, ed è vero, eh, la mia ricetta è questa: bisogna trovare il modo di fare delle azioni importanti, azioni importanti anche a sorpresa, eh, azioni eclatanti e gli altri che sono non con noi quando vedranno che si fanno delle cose importanti, sarà spontaneamente, eh, gireranno e verranno con noi. Ultima lui... domanda, amministrative: avete già un orientamento, sicuramente politico, cosa vi aspettate? Ma noi, da chiunque abbia contatti con i partiti italiani nazionali. Non abbiamo nessuna fiducia. Una volta si diceva che è importante gli uomini non il partito in cui appartengono. No, non è vero. È importante il partito a cui appartengono, non gli uomini. Fanno l'altro che partita quindi devono obbedire al, al protocollo interno. Allora io appoggeremo sempre le persone oneste del sud, come si dice, che però non siano legate a questi partiti che ci maltrattano da 160 anni. Non mi resta che fare un grande in bocca al lupo, professore.